Va bene. Allora riprendiamo l'esercizio di ieri, che già funzionava in realtà, quello sulla procedura ricorsiva per espandere le colonne della schedina. Quindi provando a descriverlo, intanto diciamo a, a distanza di 24 ore da ieri vediamo se l'abbiamo un po' maturato la comprensione del meccanismo, eh, noi stiamo costruendo una schedina a partire da un pronostico, quindi il pronostico è il problema che, lo spazio del problema che vogliamo esplorare, che ci riassume quali sono tutte le alternative possibili da esplorare e la schedina sono le soluzioni che stiamo trovando, che sono possibili punti all'interno di questo spazio di soluzioni. La schedina la costruiamo incrementalmente un livello per volta. E la scelta che abbiamo fatto è che ogni livello mette a posto una partita, un risultato, una riga successiva della schedina. Ad ogni livello devo esplorare, e lo faccio qua, quelli che sono tutti i possibili, tutte le possibili alternative no, di valori da poter inserire in quel livello e poi passo al livello successivo. Questo è lo schema generale, che è valido praticamente sempre, solo che ogni volta si dà un significato diverso al concetto di livello, si dà un significato diverso alla soluzione parziale che stiamo costruendo. E ovviamente la regola per decidere quali sono i valori possibili, i prossimi passi possibili dipenderà dal problema, però concettualmente è lo stesso meccanismo. E quindi, Aggiungo costruttivamente un pezzettino in più alla soluzione e passo a livello successivo insomma, in modo ricorsivo e ricordandomi sempre di fare backtrack, cioè rimettere le cose a posto dopo che le ho modificate. Poi abbiamo il caso finale, il caso terminale in cui se l'informazione sul livello a volte lo scopro dal livello, a volte lo scoprirò dalla soluzione parziale andandola a guardare, andandola a valutare eh, se mi dice che la, sono arrivato a una soluzione terminale, allora non faccio più ricorsione, ma eh, direttamente ho una soluzione in mano e quindi la uso, uso questa soluzione. Adesso la cosa ehm, che vorrei migliorare di questo, innanzitutto chiedo se ci sono domande o dubbi sul meccanismo di funzionamento di questa cosa. Sì, ma sono troppi, ok quello che vorrei migliorare in questo momento è ehm, il, il comportamento di, questo, di questa funzione che per ora stampa in uscita il risultato delle schedine, a noi non piacerà mai una cosa che stampa su, su system.out ciò che vorremmo fare mettiamoci dal punto di vista del main eh, che quando io ho un pronostico P e chiamo la procedura di espandi pronostico, questa mi risponda con una lista di schedine possibili. Che poi, se ho voglia stampo, se non ho voglia, li devo elaborare a seconda di com'è. Quindi vorrei che eh, il risultato non fosse una cosa void, ma una lista di soluzioni possibili. Quindi, questo qua sarà una java.util.list quindi questo expandi pronostico anziché essere una funzione che attualmente è una funzione void, vorrei che restituisse l'elenco di tutti i risultati vabbè, è facile basta scrivere anziché void list di schedina scriverlo è facile però devo anche poi calcolarlo Uh, allora io qua da questa funzione vorrei restituire i risultati ma li scopro solamente qui dentro i risultati qui dentro sono dentro una funzione che sarà, se pensiamo alla una schedina completa al tredicesimo livello di ricorsione e poi attenzione, quando io trovo un risultato è un risultato non tutti. Quindi risulta A ah, molto difficile dall'interno, dalla profondità di molti livelli di ricorsione, poter ritornare un valore al chiamante. Come faccio? Dovrei fare un return, che poi ritorna un valore, ma poi viene ritornato su dal livello 13 al 12, dal 12 all'11, dall'11... Non posso bucare i livelli e dire torniamo su dall'inizio. Tutte le chiamate ricorsive devono completarsi in ordine inverso senza contare il fatto che alcune delle chiamate ricorsive magari hanno ancora del lavoro da fare. Perché qui voglio tutte le soluzioni. E quindi per eh, salvare, pr primo, quindi da qui dentro non è, non è facile restituire un valore e dopodiché qua ne trovo uno solo di valore e tutti gli altri, quindi non potrei neppure qua fare un return al chiamante. Ciò che posso fare è fare in modo che quando io trovo una soluzione me la salvo, me la accumulo da qualche parte. Quando le avrò trovate tutte, le ritorno. Quindi questa lista potrebbe essere una variabile che creo qui e che dentro la ricorsione uso. Ad esempio potrei crearla come variabile a distanza, qua privata. Soluzioni. E quindi quando mi viene chiesto dall'alto di, di espandere un pronostico, Inizializzo la lista delle soluzioni a una lista vuota, ovviamente, uguale new ArrayList di schedina. Per ora non conosco soluzioni. Poi chiamo la ricorsione, la quale mi popolerà questa lista di soluzioni. E alla fine spero che questa lista di soluzioni non sia più, vuote, non sia più vuota e quindi il ritorno di spunto soluzioni al chiamante. Quindi la procedura ricorsiva, quando trovo una soluzione anziché stamparla a video, semplicemente la aggiunge a questa lista. Questa lista soluzioni, io qua ho scelto di usarla come variabile di distanza, così direttamente accessibile anche al metodo espandi. Altrimenti se l'avessi creata come variabile interna a questo metodo pronostico l'avrei dovuta passare come ulteriore parametro qua tra i parametri di espandi, quindi dovrei avuto passare il livello e anche la lista in cui posizionare il risultato. Però visto che qui entro sono all'interno della stessa classe ha senso metterli insieme. Quindi vuol dire che qui cambierò l'operazione da fare a questo punto e semplicemente dirò che dis.soluzioni.add di parziale. Quindi quando trovo una soluzione anziché stamparla subito, l'aggiungo a questa lista di soluzioni. quindi la ricorsione troverà tante soluzioni una volta che ne trova una aggiunge alla lista quando tutto l'albero di ricorsione sarà terminato e quindi ritorna la chiamata ricorsiva di livello 0 vuol dire che ho finito tutto e questa lista conterrà tutte le soluzioni che via via sono state raccolte dal livello 13 a questo punto il chiamante le potrà stampare quindi qua potrò stampare le soluzioni trovate Qui, per ora non abbiamo toccato l'algoritmo abbiamo solamente modificato il modo in cui restituiamo i risultati che è quel modo utile mi piace anche di più questa, questo metodo perché prende come parametro un problema e restituisce le soluzioni di quel problema è pulito poi dentro che sia complicato è un altro conto ma l'interfaccia è pulita quindi, se facciamo run di questo, dovremo trovarci sempre la stampa delle soluzioni. Ma stampata questa volta dal chiamante, dal programmino di test, e non eh, direttamente dalla procedura ricorsiva. Tranne che no, dunque, qui string index out of range meno 1, vuol dire che a un certo punto ho usato un indice di una array che non era il suo, nella schedina.java 45, nel toString. E perché? Dunque qua nel toString di schedina stava concatenando i vari risultati. Eh, non lo so, andiamo a vedere. Allora, scusate, fatemi rieseguire. Allora, qui lui ha stampato il pronostico, ok? E poi la prima volta che cerca di stampare il risultato non ci riesce. Allora, cerchiamo di capire perché. Ovviamente, andando in debug. Quindi, fermiamoci qui, dopo che abbiamo calcolato le soluzioni, prima di stamparle. Quindi metto un breakpoint qua sulla riga 20, rilancio il programma in modalità debug, e vediamo un attimo... Ok, eh, Ah no, qui c'era il breakpoint su expandi, che avevamo messo ieri, quindi magari lo togliamo. E facciamo continuare l'esecuzione, ok, sono rimasto qua. Allora, qui vediamo le variabili di questo contesto, quindi la, la, la ricorsione è già finita, ok? Il mio cursore è qua, sto per stamparlo, soluzioni è una lista che contiene 24 soluzioni diverse, che è giusto perché sono 2 per 2 per 3 per 2 fa proprio 24. Però queste soluzioni, non riesco neanche a stamparle, sono degli array list vuoti. Cosa ho sbagliato? Allora, aspetta un attimo, torniamo nella ricorsione. Un attimo fa lo stampava, adesso quando lo aggiungo alla lista allora rimettiamo la print, così le vediamo prima stampate, e poi in teoria nella lista dovrebbero esserci, no? Facciamo un altro run. Allora, questo è il pronostico. Queste sono le soluzioni che abbiamo visto con i nostri occhi ieri, le rivediamo ancora oggi stampate. Ma poi quando restituisce questa lista restituisce una lista di 24 soluzioni vuote e non 24 soluzioni che siano queste. Chi mi dice perché? Parziale è una schedina, un oggetto di tipo schedina. È un oggetto di tipo schedina con cui io sto lavorando, aggiungo, aggiungo, aggiungo elementi mentre scendo con la ricorsione, tolgo, tolgo, tolgo elementi nel backtracking quando risalgo con la ricorsione. Io ciò che sto facendo qua è aggiungere in questa lista 24 volte lo stesso oggetto. Qui è di nuovo una differenza tra riferimento e oggetto. Sto aggiungendo alla lista soluzioni il riferimento all'oggetto schedina tutte e 24 le volte riferimento allo stesso oggetto schedina, che si chiama parziale quell'oggetto. È sempre lo stesso oggetto di cui cambiamo i, i valori. Dopodiché è ovvio che quando io ritorno dal livello 0 della ricorsione, questa soluzione parziale, visto che ho fatto il backtracking bene, cioè ho lasciato le cose quando esco dalla ricorsione così come le avevo trovate quando sono entrato, eh, la soluzione parziale sarà così come l'avevo... La inizializzata prima di iniziare la ricorsione, è vuota, ho tolto tutto, ho fatto il backtracking di tutti i livelli e quindi sono tornato a zero. Cosa ho sbagliato? È, eh, non devo qua salvarmi il riferimento all'oggetto di lavoro che è quello che sto modificando nella ricorsione, devo salvarmi un'istantanea, un snapshot, una copia di quell'oggetto. Devo prendere, ah, questo, questo valore va bene, me lo, co, me lo ricopio, non mi salvo il riferimento quel valore lì, che poi un attimo dopo lo cambierò, perché continuerò con la ricorsione. Mi devo salvare una copia, un clone. Ok? Quindi qua non dovrei salvare parziale, ma parziale.clone, se usiamo il metodo di cloning che abbiamo visto la, eh, la volta scorsa. Oppure mi pare, se non ricordo male, che in questa... Oggetto schedina, avevo già predisposto quello che si chiama un clone constructor, cioè un costruttore clonante. E tu per clonare un oggetto lo puoi fare o usando un metodo clone che restituisce una nuova, una nuova copia di se stesso, eccetera, oppure direttamente aggiungere un costruttore che crea una schedina partendo da un'altra schedina. E ne crea una nuova ricopiando dentro clonando i dati della singola schedina dell'altra schedina è un po' quando appunto se vogliamo copiare un array list dentro un'altra array list possiamo fare new array list e passare come parametro il riferimento alla prima questa mi copierà una nuova lista con gli stessi elementi di prima qui non mi basta solo copiare gli stessi elementi devo ehm, eh, anche creare nuovi elementi, nuovi, nuovi dati e quindi posso usare questo con due modi diversi di fare la stessa cosa o mettere un metodo clone oppure mettere un costruttore clonante e a questo punto creo un nuovo oggetto di tipo schedina che sia la copia, il clone istantaneo, del valore che aveva la parziale, in quel momento. Poi a questo punto parziale lo potrò modificare, ma la soluzione aggiunta rimane. Quindi ricordiamoci sempre, quando siamo nel profondo della ricorsione e vogliamo salvare qualche cosa, vogliamo sempre salvarne una copia, non un riferimento. Quindi andiamo avanti. E questa volta, per fortuna, mi stampa quest'ultima riga, la print line che ho fatto dal chiamante, mi stampa l'elenco di tutte le soluzioni, che ovviamente saranno 24. Quindi qua posso a questo punto ritogliere, ricommentare questo codice, e vedo più direttamente il problema posto e la soluzione trovata. Ok? Va bene. Eh? Previsione pronostico che... A cosa servono le classi, cioè qual è il significato della classe previsione e della classe pronostico? Allora, prendiamo il diagramma delle classi qua che abbiamo visto ieri. Una schedina, un risultato è una costante, ok? 1, 2x. L'ho usato come num, potrei usare una stringa, un carattere, un numero, è uguale. Questa è una costante. Una schedina è un elenco di risultati. Quindi una colonna con 1, 2 x per ciascuna parola, per ciascuna partita. Quando, eh, però questo è il risultato che ottengo. Se voglio rappresentare invece il pronostico, che era, guarda, lo faccio rarrando di nuovo così, che è questo, 2, 1 per la prima partita, x, 1 per la seconda, x, 2, 1 per la terza e così via, avrò una lista non di risultati, perché il risultato è uno solo, o x, o 1, o 2, ma una lista di set di risultati. In prima posizione ho il set 2, 1, in seconda posizione il set x, 1, in terza posizione il set x, 2, 1 e così via. Allora, la classe previsione è il set di cui stiamo parlando. Quindi questa classe previsione, se andiamo a vedere dentro, contiene un set, niente, niente di più, dove è la previsione è qua, che un set di valori, che sono dei risultati. Un set di risultati. Una sola partita. I risultati possibili per una sola partita. E quindi visto che il risultato può essere solo 1, 2 o x... Una previsione potrà essere un insieme che contiene questi tre elementi, quindi o l'insieme che contiene solo uno, o solo due, o solo x, o, solo, o due x oppure 1 x2, eccetera. Ok? Quindi è di nuovo un valore, una costante che non contiene un solo risultato possibile, ma un insieme di risultati possibili per una partita. È la previsione del risultato di una partita, mentre invece il pronostico è la previsione del risultato di tutte le partite. È una lista di previsioni. Quindi così come la schedina è una lista di risultati, il pronostico è una lista di insiemi di risultati. Ok? Avrei potuto fare le cose più grezzamente, no? dire ok, ma la, la, la, colonna, la previsione è una stringa in cui dentro c'è scritto 1x, e quindi allora il pronostico sarebbe stata semplicemente una lista di stringhe, e allora avrei dovuto dentro la procedura ricorsiva andare a prendere questa stringa, analizzarla carattere per carattere e fare la ricorsione sulle stringhe. Io quando possibile cerco sempre di rappresentare le cose non come stringhe, come dati grezzi, ma come oggetti. Che non rappresentano il valore, che rappresentano il significato. Perché dentro ah. la schedina non abbiamo potuto gestirci delle combinazioni di risultati? Perché dentro la singola schedina non abbiamo potuto gestire tutte le combinazioni di risultati? Perché la schedina l'ho definita come lista di risultato. Singolo, una lista di risultato. Allora, uno. Io ho due, questa cosa qua è una struttura dati bidimensionale, ho le partite e per ogni partita ho i risultati possibili. Quindi una lista solo di risultati non mi basta perché mi dà un risultato possibile. Io voglio che sulla terza partita gestire due o tre risultati possibili, quindi una lista di risultati non mi basta, perché quella lista sarebbe ambigua, non, non, non capirei se sto facendo la lista dei risultati possibili per la prima partita, primo o secondo risultato possibile, oppure sto facendo la lista delle partite. Qui, per come è fatto, la schedina contiene una lista, ciascun elemento di questa lista è relativo a una sola partita. E qual è l'informazione che le serve per una partita? Semplicemente il risultato, il singolare risultato. Se ho più di un risultato, la struttura dati di schedina non mi basta. Mi serve una struttura dati più complicata, che ha un grado di libertà in più. Per ogni partita ho, qui l'ho fatto come set, potrebbe essere una list di valori. Questo è un modo per fare... Una struttura dati bidimensionali, ho fatto una lista di liste, di set, va bene. Ok? Cioè ce l'abbiamo anche qua. Il pronostico qui è, di, è disegnato come una matrice 13x3. 13 righe che corrispondono alle partite e per ciascuno tre risultati possibili che si possono combinare in tutti i modi. No? Eh, io il, quel, di fatto il pronostico sarebbe l'intera matrice 13x3, la previsione sarebbe l'insieme di queste tre caselline, quindi una previsione, un'altra previsione, un'altra previsione, un'altra previsione e così via. La singola casellina è poi l'output, sarebbe un output in cui c'è solamente, non è prevista qua in cui ogni singolo valore che si può ottenere per espansione del pronostico. Proviamo a cambiare esempio, così vediamo dove è andato il mio amico del quadrato magico. forse non ce l'ho nella slide, non mi ricordo, perché talmente... No, non ce l'ho nella slide, fa lo stesso. Proviamo a cambiare esercizio, mettiamo un attimo in pensione questo, questo progetto e voi conoscete il problema del quadrato magico. Il problema del quadrato magico semplicemente significa proviamo a scriverlo. No. Questo qua non c'è ancora su GitHub. C'è l'anno scorso ma lo stiamo rifacendo da zero insieme. Ho solo creato un progetto vuoto un minuto fa, prima di venire. Allora, il problema del quadrato magico, cosa devo fare? Dato un, un, un numero intero, n, costruire un quadrato di n per n caselle, ciascuna delle quali contiene un numero tra 1 ed n. I numeri devono essere tutti diversi tra di loro. Il quadrato si dice magico. Se la somma dei numeri di ciascuna riga la somma dei numeri di ciascuna colonna e la somma dei numeri su ciascuna diagonale, tutte queste somme sono uguali. Quindi faccio la somma dei numeri della prima riga, viene un numero, viene un valore, la somma. La somma dei numeri sulla seconda riga viene lo stesso valore. Terza riga uguale, seconda colonna uguale. Okay, qualunque somma io faccia mi dà sempre lo stesso valore. Quindi okay, noi dobbiamo riuscire a trovare dato un lato, un quadrato di, di lato 5 se esiste una disposizione dei numeri dall'1 al 25 non tra 1, ho sbagliato, non tra 1 e n ma tra 1 e n quadro ovviamente se cioè, ho n per n caselle i numeri andranno da 1 N quadro, da 1 a 5 per 5 o i numeri da 1 a 25 disposti senza ripetizione, altrimenti basterebbe mettere tutti 1 e siamo a posto. No, non devono ripetersi, quindi devono essere tutti i numeri da 1 a 25 distinti tra di loro nelle 25 caselle messi in modo che le somme quadrino. Ok, esempio. Boh, sono pigro, lo prendo da Wikipedia. Deh, guardalo qua. Questo è un quadrato magico di lato 3: 2 più 7, 9 più 6, 15. Eccetera, eccetera. Non mi sorprende che al centro ci sia il 5 che è il numero di mezzo però vabbè, se mi avessero detto prova a costruirlo a mano io avrei messo come prima cosa il numero di mezzo al centro perché così le somme però eh, poi mi sarei fermato lì avrei dovuto provare altre possibilità noi vogliamo non solamente riscoprire questo quadrato magico ma poterne generare uno di lato qualsiasi eh, tra l'altro se vogliamo è anche facile sapere quanto deve valere questa somma cioè anche prima di costruire il quadrato magico di lato 7 posso sapere quanto vale la somma e quanto vale la somma di tutti i numeri su una riga e beh se sono prendiamo il caso 3x3 farò la somma dei numeri da 1 a 9 diviso 3 cioè nel quadrato dobbiamo essere tutti i numeri tra 1 e 9 però sono divisi in tre righe, quindi ogni riga avrà un valore che se è uguale a 0 per tutti è la somma dei numeri da 1 a 9, quindi eh, 9 per 10 diviso 2 diviso 3. 9 per 10 diviso 2 fa 45, diviso 3 è 15. Quindi il valore, scriviamocelo pure, l'abbiamo scoperto, il valore delle somme sarà n per n meno 1, scusate, n più 1, perché parto da 1 e non da 0, diviso 2, che è dalla somma dei valori da 1 a n, quadro, quadro, quadro, quadro, n quadro per n quadro più 1, diviso 2, il tutto diviso n. diviso il numero di righe, esempio, prendiamo uno strumento sofisticato, la calcolatrice di Windows, prendiamo che n è uguale a 4, allora i numeri andranno dall'1 al 16, la somma dei numeri tra 1 e 16 è 16 per 17 diviso 2, 16 per 17 diviso 2, fa 136. Quindi la somma di tutti i numeri nel quadrato fa 136. In ogni riga ci sarà un quarto 34. Quindi un quadrato magico di lato 4 mi darà le somme tutte uguali, tutte pari a 34. Quindi aver già fatto questo piccolo passo di analisi, ovviamente mi semplificherà l'algoritmo. Ok? Ok, allora come lo costruiamo? Analisi del problema. Ragioniamoci. Allora, noi possiamo pensare di costruirlo, se usiamo l'approccio ricorsivo, una casella per volta. Quindi immaginiamo il caso 3x3. Io devo riempire questa matrice, 3x3, con dei numeri. Inizialmente è vuota. Io posso avere due approcci diversi di solito ne posso avere sempre molti, approccio 1, ad ogni livello L della ricorsione scelgo quale valore inserire nella casella L. Cosa vuol dire? Che al primo livello di ricorsione mi concentro sulla prima casella in alto a sinistra. Quindi dirò, ad esempio, al primo livello, mi chiedo, qua ci metto un 1, ci metto un 2, ci metto un 3, ci metto un 4. Quindi il primo livello della ricorsione, L uguale a 0, se contiamo le caselle da 0, mi concentro su quella casella lì e non guardo le altre. Quali sono tutti i valori possibili saranno da 1 a n quadro le scelte alternative per questa casella poi, fatto questo passerò al secondo livello quindi se L è uguale a 0 faccio questo lavoro supponiamo di aver scelto 4 livello 0 passo a livello 1 dove il 4 è fisso e mi chiedo qua, cosa metto qui? metto un 1 metto un 2 metto un 3, non provo a mettere il 4 perché c'è già e quindi sarebbe vietato metterlo una seconda volta, provo il 5, provo il 6, provo l'8, eccetera, eccetera, 7, scusate, l'ho saltato. Quindi ad ogni livello mi concentro su una casella e dico, guarda, cara casella, proviamo a metterli dentro tutti i numeri leciti. A livello 3 mi concentrerò su questa casella. E così via. Questo è un approccio. Ad ogni livello che scendo mi sposto di una casella. Quindi avrò sempre una parte della matrice che è piena di numeri e la parte della matrice che è vuota perché deve essere ancora popolata. Questo è un modo. Quando arrivo al livello n quadro, vuol dire che ho già riempito n quadro caselle, e quindi ho un quadrato pieno di numeri, dovrò chiedermi, sì, ok, va bene, ho riempito un quadrato di numeri, ma le somme tornano? Può darsi che di solito no, non tornano, e allora ho trovato una soluzione, la butto via, oppure può darsi di sì. Qui ho questo meccanismo, mi permetterà di generare tutti i possibili quadrati, di cui una piccolissima parte forse sarà magica cioè avrà le somme che quadrano. E io uso la ricorsione per generarli tutti e poi nel caso terminale vado a fare i conti sulle somme e mi dirò quadra o non quadra, lo, butto, lo tengo o lo butto via. Okay? Invece qualcun altro potrebbe ragionare in un modo diverso. Approccio 2. Ad ogni livello L decido dove mettere il numero diciamo L più 1, se i livelli conto da 0 il numero. Cioè, in questo altro approccio, un modo diverso di risolverlo, eh? altrettanto buono, a livello 0 mi chiedo dove metto 1. Allora i tentativi che faccio, qui è un modo diverso di esplorare lo spazio delle soluzioni, a livello 0 mi chiedo dove metto 1. Lo posso mettere qui, lo posso mettere qui, lo posso mettere qui, lo posso mettere qui, posso mettere qui magari posso metterlo qua. Quindi avrò 9 posti a livello 1, a livello 0, in cui inserire il valore 1. E lì proverò tutti e 9. E ovviamente al livello 1 mi chiedo dove metto il 2. E quindi l'1 è già messo qua. E allora mi chiedo dove metto il 2? Dove è il mouse verso il mouse. Lo metto qua, lo metto qua, lo metto qui metto qui, lo metto qui, qui non ci provo a metterlo perché la casella è già occupata, lo metto qui, eccetera. Quindi ad esempio magari lo metto qua. E così via, a un certo punto arriverò al livello 9 che ho riempito la, la, la mappa con tutti i numeri. L'ho riempita con un metodo completamente diverso. Io qui, al certo livello di ricorsione, la mappa è riempita in modo un po disordinato, un po' numeri qui, un po' numeri là, mentre prima c'era la metà sopra piena, e la metà sotto vuota, qua no, ma so esattamente quali sono i numeri che sono contenuti. Quindi a livello 5 io so già che ho i numeri da 1 a 5 già messi, devo mettere il 6. Sono messi in posti strani, ma sono i numeri da 1 a 5. Nell'altro caso, nell'approccio 1, io a livello 5 sapevo che avevo le prime 5 caselle libere, cioè scusate, eh, già occupate, con i numeri qualunque, potevano essere degli 8 o dei 9. Qual è meglio? È uguale, sono due modi completamente diversi di esplorare le soluzioni, si troveranno le stesse soluzioni ma sicuramente in un ordine diverso. Dipende quale vi viene meglio come ragionamento. Questo è un esempio relativamente semplice, ma già si vede che si può approcciare in modi molto diversi. È più facile implementativamente il primo, perché solamente, solamente perché è più comodo quando io costruisco una struttura di dati riempirla in ordine. Nel secondo caso è un pochino più scomodo perché dovrei riempirla in disordine, quindi tenermi traccia non solamente degli elementi che ho messo, ma di dove li ho messi. Mentre nel primo caso dove li metto è implicito, perché se sono a livello 5 sono sicuramente il quinto elemento, quindi terza riga, secondo elemento della seconda colonna. No? Ma concettualmente sono altrettanto validi. e non è detto che non ce ne possono essere altri. Non vedo facce troppo convinte. Riuscite a palesarmi i dubbi? Stiamo inventando un metodo di esplorazione sistematica di tutte le possibili costruzioni di quadrati. Devo darmi una regola da applicare a macchinetta in modo stupido, senza più doverci pensare, per essere sicuro di non ripetere più volte le stesse cose, di non avvitarmi in, in cicli infiniti ripetendo sempre le stesse cose o non dimenticare delle soluzioni. Okay? E questo lo faccio per farlo per ordine un livello alla volta. E in ogni livello mi obbligo a vedere solamente una parte del problema. Nell'approccio 1 la parte del problema è cosa ci metto in questa casella. Nell'approccio 2, la parte del problema che vedo è dove metto il 7. In ogni caso, le scelte che faccio ad un livello dipenderanno dalle scelte che ho fatto nei livelli precedenti. Perché se qui ho messo un 4, a livello 0, qua non ci potrò più mettere un 4. E neanche a livello 9 qua non ci potrò più mettere un 4. Quindi ad ogni livello, le scelte che faccio dipendono da, da ciò che ho scelto in tutti i livelli precedenti che è diverso, nel caso della schedina invece no ad ogni livello c'erano quelle due o tre alternative quelle erano sempre dimmi non ho deciso tu mi chiedi perché ho deciso di mettere 4 qua sopra non ho deciso di mettere 4. la procedura ricorsiva prova a mettere 1. e vede cosa succede Dice, se metto 1, ci sono delle soluzioni? Non lo so, chiediamolo alle mie, alle mie sottoschiave ricorsive. Poi, vabbè, che ci siano, non ci siano, dice, proviamo invece adesso a metterci 2. E poi fa tutto. Esplora tutte le possibilità, conseguenza dell'aver messo 2 nella prima casella. Poi toglie il 2, ci mette un 3, e dice, adesso vediamo cosa succede col 3. Quindi la ricorsione non decide mai a priori, cioè io qui, il 4 non è la soluzione che la ricorsione ha deciso di mettere, è una fotografia un, nel tempo che dice ok, in questo stante se fermasse la ricorsione vedo che ci ha messo un 4 lascio andare avanti un po', ci mette un 5 lascio andare un po', avanti un po', ci mette un 6 le prova tutte quindi in quella prima casella ci andranno a finire tutti i valori possibili prima l'1, poi il 2, poi il 3, poi il 4 per ciascuno di questi valori blocco la prima casella e mi chiedo ok, adesso nella seconda casella ci mettiamo tutti i valori possibili quando ragiono sulla seconda casella do per bloccata la prima non la tocco più pur sapendo che non è detto che quel valore che ho bloccato sia il valore giusto fino a quando non arrivo in fondo alla ricorsione non c'è giusto o sbagliato solamente quando sono arrivato in fondo che ho riempito tutto il quadrato allora posso guardarlo e dire ok è giusto oppure è sbagliato dimmi operativamente la ricorsione mi chiedi eh, completa un ramo e poi passa quello successivo oppure li considera tutti in parallelo? Allora, la risposta è un ramo alla volta eh, ciò che fa la prendiamo l'approccio 1 che è più facile ok, cosa fa la ricorsione? fatemi scrivere il quadrato in fila e non, non 3x3 ok, allora al primo livello lei proverà a fare 1 Mette 1, poi prova a mettere 2, poi prova a mettere 3. Però attenzione, prima di mettere 2 c'è tanto lavoro da fare. Ha messo 1 e ricorsivamente chiede a livello 2, tocca a te. E a livello 2 proverà a mettere, non 1 che c'è già, proverà a mettere 2, poi 3, poi 4, poi 5. Attenzione che però quando ha messo 2, prima di passare a mettere il 3, deve considerare le conseguenze dell'aver messo il 2. E quindi ricorsivamente chiede alla procedura a livello 3, adesso fai tu la quale prova a mettere 3, poi 4, poi 5, poi 6, poi 7. Ma attenzione che dal livello 3 ha messo 3, prima, ha provato a mettere 3, prima di provare a mettere 4 deve vedere le conseguenze di aver messo 3. E quindi la, chiamerà la procedura a livello 4 che proverà a mettere 4, poi 5, poi 6, poi 7, poi 8, poi 9. Ma scusate se lo ripeto, eh? Ma la procedura di livello 4 dopo che ha provato a mettere 4 prima di provare a mettere 5 deve chiedere ricorsivamente 6 7 8 9 livello successivo ma anche qua tra il 6 e il 7 ci sarà 7 8 9 che sono i tentativi che sono rimasti della procedura di livello 7 la procedura di livello 7 dopo che ha messo 7 chiede a livello 8 prova tu e lei prova 8 e 9 la procedura di... ma tra l'8 e il 9 sono i tentativi che fa la procedura di livello 8, ma non è ancora il caso terminale, quindi deve chiedere alla procedura di livello 9 di mettere un valore. E la procedura di livello 9, poverina, i numeri li hanno già presi tutti, gli è rimasto solo il 9. E qui siamo un caso terminale. Il quadrato è fatto da 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, che non è magico, manco a pagarlo, perché se tutti i numeri piccoli sopra, e tutti i numeri grandi sotto, e dico no. Abbiamo fatto tutto il suo lavoro per niente. Il primo ramo. A questo punto la procedura di livello 9 ha finito. L'unico tentativo che aveva l'ha provato a fare ed è fallito. Torna indietro. Allora a questo punto la procedura di livello 8 dice va bene, io ho provato l'8. Ma c'ho ancora il 9 da provare. Metto il 9 dove? Nella penultima posizione. E chiedo ricorsivamente alla procedura di livello 9, prova tu. Cosa è rimasto la procedura di livello 9? Un 8, libero, che non è stato usato prima. E quindi abbiamo il quadrato che ha fatto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 8. 7, 9, 8. Non 8, 9. Che ovviamente neanche lui è magico. Ok, allora questa procedura di livello 9 torna con le pive nel sacco dicendo non ho trovato una soluzione. Ritorna alla procedura di livello 8 che dice, ma io avevo due tentativi, l'8 e il 9, li ho provati entrambi, non ho più niente da fare. Allora torno alla procedura di livello 7, dicendo, ok, io ho provato il 7. Dal 7 sono state generate una serie di combinazioni, due, che non hanno dato esito. Va bene, ma io ho altre eh, frecce nella fare tra, da, da, da, da, da, da, um, ancora da, da scoccare. Ho ancora l'8 e il 9. Allora, metto l'8, e a questo punto chiedo la procedura successiva, boh, io, attenzione, questo 8 dove l'abbiamo messo? In basso a sinistra. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. E allora dopo cosa farò? Beh, la posizione successiva proverà a mettere 7 e 9. Dopo aver messo 7 potrà mettere l'8, dopo aver messo 9 potrà mettere 7. Quindi la procedura di livello 7... Prova a mettere 8 nella casella in basso a sinistra, poi chiama la procedura di livello 8 che ha due valori possibili da giocarsi, il 7 e l'8. Prova a mettere prima il 7 e poi chiama ricorsivamente quella di livello 9 che metterà l'8. E non va bene. Tornerà indietro quella di livello 9 al livello 8, quella di livello 8 a... toglie il 7 che non andava bene e mette il 9 che è l'altra alternativa. Poi chiama ricorsivamente quella di livello 9 la quale ha solo il 7 e prova a metterlo e vede che non va bene. Allora, la nostra procedura di livello 7, quindi la 9 muore, finisce, la 8 finisce perché non ha altre alternative, quella di livello 7 ha ancora una cartuccia da giocarsi. Può provare a mettere il 9. E da qua avanti andiamo avanti così, no? Hai capito che il 9 significa andare a mettere poi un 8 e un 7, oppure un 7 e un 8 e tutte queste cose ovviamente falliranno. E allora questa procedura di livello 7 ha detto: oh, Io tutto quello che sapevo fare l'ho fatto, ho provato a mettere 7 e ho visto cosa succedeva, ho provato a mettere l'8, visto che succedeva, ho provato a mettere il 9, visto che succedeva. Fine. Torniamo a chi mi ha chiamato, la quale aveva provato a mettere 6, la procedura di livello 6, ha capito che non serve, e allora proverà a mettere 7. Non abbiamo tempo di fare tutte le nove fattoriali combinazioni, ovviamente, no? Noi no, il computer sì. Però il meccanismo è questo, io vado giù giù fino in fondo e di fatto lavoro sugli ultimi numeri, un po' come abbiamo visto sulla schedina. I numeri che si muovono più rapidamente sono gli ultimi. Considero sempre solo una soluzione per volta, quindi man, man, mano a mano che scendo nella ricorsione, costruisco una soluzione. Arrivo in fondo, la guardo e rimbalzo su. Rimbalzo poco, la maggior parte dei rimbalzi saranno sugli ultimi numeri, quando ho esaurito tutti i rimbalzi possibili sugli ultimi numeri torno un pochino più indietro sui numeri precedenti. Prima che questo 1 diventi 2 ne passa, passano 8 fattoriali tentativi diversi, perché prima che l'1 diventi 2 questo 2 deve essere diventato 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E Perché questo 2 diventi 3, è necessario che questo 3 diventi 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. No? Allora, se cerchiamo di pensare l'insieme di tutte le combinazioni, ci perdiamo, ovviamente. Perdiamo il filo. Mentre invece se pensiamo al lavoro che deve fare ogni singola colonna, capisci che questa colonna qua è del 3. Lei deve fare, sa che deve fare 3 e poi 4. Cosa succede tra quando ha messo 3 e quando ha messo 4? Non è più un problema suo. È il problema della chiamata ricorsiva successiva. Quindi ogni chiamata ricorsiva vede solo una colonna di questo disegno. La sua colonna. Però se andiamo a vedere lo sviluppo nel tempo vediamo le righe vediamo che si costruisce per righe poi torna indietro poi la riga successiva eccetera hm? vi è un po' più amico così? se non altro pensate al lavoro che fa lui non dovete far voi allora lui mi chiede possiamo interrompere prima della fine? allora in realtà ci sono due tipi di problemi ci sono dei problemi in cui voglio tutte le soluzioni e allora non lo interrompo finché non le ho provate tutte. Il problema delle schedine era così. Oppure ci sono dei problemi, come potrebbe essere questo, in cui mi basta una soluzione. Cioè, di quadrati magici di lato 3, ce ne saranno, non so, una quindicina. Cioè, quello lì, che quello di Wikipedia, più quello ribaltato di così, più quello ribaltato in orizzontale, più quello ribaltato in diagonale, eccetera, quindi se lavori, anche solo lavorando con le simmetrie ne trovi 7 8. Ti interessa trovarli tutti? Se sì, la ricorsione te li trova tutti. Se ti interessa trovarne almeno uno, allora la procedura ricorsiva in fondo, quando troverà un sì, dovrà trovare il modo di interrompere tutta questa catena di chiamate. Ma vediamo con un if si fa. Ah, okay. ok, sì, sì. Quindi uno può dire, noi adesso stiamo facendo, immaginando per semplicità, no, per gradi, una procedura ricorsiva che genera tutte le soluzioni e solo alla fine va a vedere la bontà di queste soluzioni. Perché in generale io sulla la soluzione completa posso dire è buona o non è buona. Ci sono dei casi particolari in cui è possibile già capire che una soluzione parziale non è buona ad esempio qui 1 più 2 più 3 non fa 15 allora anziché dire oh, io metto il 3 e poi faccio chiamate ricorsive io metto il 3, vedo che sono pirla e non faccio più niente tolgo subito quel 3 perché in questo caso ho un criterio che mi permette di accorgermi che da qua in avanti tutte le soluzioni che troverò saranno tutte no. Però questo è un caso particolare, non è detto che si riesca a fare sempre. Quando si riesce sicuramente sì. Questa operazione viene detta di pruning, potatura. Cioè un albero di possibilità e io taglio un ramo più vicino alla radice e questo qua mi fa potare tutto, il ramo, tutto quel ramo e tutti i suoi sottorami. Perché mi sono accorto molto prima di andare avanti derivare alle foglie che tutto quel ramo non serviva a niente, non avrebbe portato frutti e quindi lo poto in modo anticipato. In questo caso riesco a farlo alla terza e alla sesta ricorsione, dopo che ho completato una riga e dopo che ho completato due righe, con questo approccio qui. Con l'altro approccio sarebbe più difficile fare potature perché ho i numeri messi sparsi e quindi non so dirti in modo sistematico quando è che riesco a fare... Dovrei andarmi a cercare, ah, c'è per caso casualmente una colonna già fatta, allora faccio la sua somma. Diventerebbe più difficile potare. Quindi dipende dai casi, però la risposta è sicuramente sì. Sono tutte aggiunte che possiamo fare. Lo schema base è molto semplice, poi da lì si può migliorare, chiaramente per ragioni di efficienza. Mi interrompo appena trovo la prima soluzione, non vado ad esplorare parti dello spazio di ricerca che so già che in qualche modo non porteranno risultati e così via. Ok? Allora, questa cosa qua implementativamente poi alla fine è molto simile a quella di prima nel senso che io ho un oggetto, anzi più semplice perché non ho un problema ogni volta diverso da risolvere, ho un lato, un il quadrato Quindi ho provato già, ma solo scrive due righe, una classe quadrato che per me può avere una dimensione, che è la cosa importante, il lato di questo quadrato e la lista, ho chiamato mappa, la lista dei numeri interi messi lì dentro. ho messo una lista e non un array, cioè perché non ho fatto un array java? Beh, primo perché gli array nativi non mi piacciono, preferisco sempre usare le collection. Secondo perché quando defisco un array io ho già fisso il numero di caselle e quindi ho il problema poi aggiuntivo di capire quali caselle sono piene e quali caselle sono nuove, eh, vuote. Mentre invece con una lista parto con nessuna casella e ne aggiungo man mano che mi servono. E qui l'ho fatto come una lista, che la lista è una struttura unidimensionale, poi sarò io che dovrò immaginarmela sotto forma di quadrato, no? ma come già facevamo nell'esempio. Abbiamo messo i numeri in fila, poi sapevamo che i primi tre sono sulla prima riga, i secondi tre sono sulla seconda, i terzi tre sono sulla terza. Non è una grossa difficoltà, basta fare numero di colonna per più numero di riga per 3 e ottengo la posizione all'interno della, della struttura lineare. E mi permette di lavorare con un indice solo, l'abbiamo già anche scritto qui, la casella L, dovrei dire la casella che sta nella riga tal dei tali e nella colonna tal dei tali. E beh, li metto insieme in un unico indice che le percorre nell'ordine logico ok, allora abbiamo questa classe semplicemente non c'è niente in questa classe eh, ci sono solamente appunto come dicevo size e mappa gli altri sono i getter e setter di do, di dovere e quindi facciamo una classe che è quella vera di ricerca, cerca quadrato. La classe cerca quadrato che conterrà no, l'implementazione ricorsiva dell'approccio che abbiamo provato a studiare insieme. Allora, ormai abbiamo imparato che di solito ci servono due metodi uno che è l'interfaccia pubblica alla ricerca e uno che è il metodo ricorsivo vero e proprio. L'interfaccia pubblica ci serve per preparare i dati che servono, creare le collection di appoggio e poi formattare il risultato nella forma che serve la chiamante. E quella interna invece lavora secca sulla ricorsione. Partiamo da quella interna. Allora, Cosa fa questa procedura? Su cosa lavora? Ricordiamoci che lavora su un certo livello. L'abbiamo chiamato L, nella descrizione testuale continuiamo a chiamarlo L qua. No? Quindi ha un livello e ha un quadrato parzialmente riempito. Quindi quadrato, no, mettiamolo prima, quadrato... Parziale. quindi se sono a livello L L uguale 0 vuol dire che ho 0 caselle già messe e devo mettere un valore nella casella di numero 0 se sono L uguale 4 vuol dire che ho 4 caselle già messe 0, 1, 2, 3 e dovrò mettere un valore nella casella 4 come, come prima no? usiamo le stesse convenzioni contiamo le caselle da 0 quindi diciamo che data le caselle le l caselle da 0 a, a l-1 sono piene devo trovare un valore per la casella L di posizione L diciamolo meglio in posizione L a meno che il quadrato sia già completo quindi se per caso come faccio a sapere se il quadrato è completo se l se il numero di caselle già piene è uguale alla dimensione del quadrato. La dimensione del quadrato qual è? È parziale.getSize per parziale.getSize. Allora, se sì, il quadrato è tutto pieno. Devo verificare se è magico. quindi avrò una qualcosa del tipo if parziale punto magic, e questo metodo isMagic si farà tutte le somme è un metodo della classe quadrata ovviamente, è lui che sa se isMagic allora farò... Beh, me lo salvo da qualche parte quindi, possiamo immaginare di avere anche qua una lista di quadrati quadrato soluzioni e quindi qua andrò ad aggiungere add di parziale anzi un clone di parziale oh qui sto scrivendo codice a caso è tutto da implementare ancora no? però ciò che dovrò fare nel caso terminale Ho un quadrato che è pieno di numeri, quindi ho una soluzione completa. Questa soluzione completa è valida o no? Is magic. E se è valida la salvo. E poi basta. Return. Il codice messo così mi genera tutte le soluzioni possibili e immaginabili. Perché dopo che ho trovato una soluzione e l'ho salvata, la ricorsione ovviamente torna indietro da quel rametto in cui era tornata, ma continuerà a esplorare tutti i possibili altri cammini. E poi per quanto riguarda invece la parte principale della ricorsione, perché questo avviene solamente all'ultimo livello, dove noi abbiamo messo la facciolina C, facciolina no, anzi la facciolina si non abbiamo avuto il piacere di metterla. Negli altri casi devo fare il ragionamento generico. Vado a valutare tutti i possibili numeri che provo a inserire nella casella L. Quindi quali sono tutti i possibili valori? Beh, i valori che posso testare sono eh, chiamiamolo i, da 1 fino a n4, quindi sempre parziale punto getSize per parziale punto getSize, i++. Quindi provo a mettere il valore i, nella casella L. Qui sarà un parziale, punto add, di livello 0, provo a mettere 1, poi provo a mettere 2, poi provo a mettere 3, sempre nella stessa casella. Ovviamente, dopo che ho provato a mettere un valore in una casella, dovrò toglierlo. Perché provo a mettere 1, tolgo 1, provo a mettere 2, tolgo 2, provo a mettere 3, eccetera, eccetera. E dopo che ho provato a mettere 1 nella mia casella ho finito il mio lavoro perché devo ricorsivamente chiedere agli altri di lavorare sulle caselle successive. E quindi semplicemente cerca parziale L più 1. Adesso qui manca ancora un controllo, perché noi sulla prima casella vale così. Devo provare tutti i numeri da 1 a n quadro, da 1 a 9. Ma già al secondo livello, se L è uguale a 1, dovrò provare tutti i numeri da 1 a 9, tranne i numeri che erano già stati usati in precedenza. Perché non voglio duplicati. Allora, come faccio? Beh, prima di aggiungere un numero, controllo che non ci sia ancora. Se not non è vero che il parziale contiene i, cioè i non è ancora contenuto dentro parziale, o oh, contains ovviamente lo puoi implementare, remove anche, ma sono semplicemente dei metodi che delegano alla lista sottostante, quindi io provo ad aggiungere i se i non c'era già. Quindi vado a vedere tutti i numeri da 1 a 9, mi chiedo l'1 c'era già? No, allora lo provo. Il 2 c'era già? Sì, allora non lo provo. E basta. È finito qui. Cos'è che mi dice che sto cercando quadrati magici? Questa riga qua. Io potrei cercare quadrati i cui numeri abbiano, che ne so, siano tutti crescenti, tutti crescenti, siano, vadano singhiozzo, inventatevi la proprietà che volete, basta cambiare quel metodo. Cos'è che mi dici che i quadrati che genero devono avere numeri tutti diversi tra di loro? E quindi di fatto sono una permutazione senza ripetizioni dei numeri da 1 a 9, da 1 a n quadro? Questa riga qua. Se togliessi questa riga costruirei tutti i quadrati possibili con tutte le combinazioni possibili di valori, anche ripetuti. Metto questa riga, tolgo le ripetizioni. Quindi se tolgo questa riga, ho tutte le combinazioni possibili anche ripetute, quindi avrei 9 alla nona. Altrimenti con questo ne ho so solo, tra virgolette, 9 fattoriale, cioè n quadro fattoriale. questo la, si sì, dimmi scusa Sì, minore uguale, hai ragione, grazie certo perché il valore 9, cioè n quadro devo usarlo certo. allora questa è la versione più semplice poi per fare le cose che dicevamo prima fermarmi quando trovo la prima soluzione o fermarmi quando ho già un risultato parziale che mi dice di fermarmi devo aggiungere tipicamente qua questo if si può arricchire, cioè, de metto delle condizioni più selettive che mi dicono quando è il caso di continuare, così come quando trovo una soluzione anziché dire va bene poi ne cerco altre potete cercare usci di uscire da qua. Allora io cercherei come primo passaggio di portarlo a termine così che nella sua versione più semplice e poi ragioniamo su come Migliorarlo, aggiungere queste altre due feature di tipo fermarsi prima, che è la più importante, e potare l'albero di ricerca. Che... L'altra cosa con cui ci divertiremo quando questo sarà finito, ma ormai è praticamente finito, quindi potete già giocarci implementandolo in 10 minuti, lo finite: è vedere um, due cose, contare per ogni lato quanti quadrati magici ci sono e vedete che non è una funzione tanto regolare 2 fino, fino a quale lato riuscite a calcolare i quadrati magici 3, 4, 5, 8, 10, 20 andiamo a vedere quanto tempo ci mette voi avete fatto gli esercizi per calcolare la durata no? l'efficienza dell'arr list rispetto alla linked list proviamo qua l'efficienza come cresce velocemente perché c'è di mezzo un fattoriale e quello picchiaforte Ok, vi lascio giocare, la prossima volta ci divertiamo insieme a vedere i risultati.